Noi in seno di Cuneo facciamo un pezzo che si titola Cuneo! <totiposite> <tiposite> è il centro del mondo Anima di metropoli Asfalto profondo cieli in vinico E piena di cemento Lo sai che se ce la fai qui Puoi farcelo ovunque Lo senti il vento E' il che cresce Il respiro di macchine La lisca di pesse, Città che non dorme E se dorme fa sogni che neanche delle immagini Che ne combina di ogni E sale inquietudile La notte ti bracca E' musica che cresce megalopoli che spacca da città provincia del Piemonte dove confluiscono i fiumi Gesso e Stura, servita dall'aeroporto di cune le Valdigi che a volte in sano ma ti perdono i valisi e viva il centro storico ovvero cuneo vecchia per quanto cune nuova non è che fa cagare e poi il museo civico e il museo ferroviario la Camera di Commercio e il Consorzio agrario E questo non è tutto è tutto ancora niente città del passato futuro presente Dai, è torta quelle, città che non sono cuneo e comunque sono belle. C'è ad esempio Borgo, Ronero, Montemale, lui prendi per San Peire e sali su a canale, il di Calaglio, Salutto Fossano, Ciarrotto di Bernetto, Bombonina e Sant'Albano, e tutta l'Alzalanga, langa, e bastia, vernante limone, c'èva compreria! Io ho voglia di del dentro me, vuoi sentire come? Come? Come? Come? Come? Amico mio, Grazie. Grazie.